Eh, l'umanità provendosi da cose come questo spero che lo metto bene che non solo mi ha dato questo ma Ecco, mi hanno dato anche questo Che è tipo una spilletta, poi vedremo Mi hanno dato una maschera Anche rotta. E questo disegno qua E ora apriamo il gioco Sono questi i momenti veri in cui dovrei usare il taglierino Ma non lo uso per altre cose Oh, oh, oh eccolo uh, qua in tutta la sua magnificenza ora lo apriamo ah, come vedete uno degli ultimi club nintendo la classica collezione di giochi il manuale di istruzioni del nintendo E soprattutto la cartuccia tenendo oro nelle mie mani e non solo eh, perché abbiamo anche questa cosa qua una collanina con la maschera di è una cosa bellissima Quindi, marchia di magia, disegno, cartuccia, spilletta, e allora, ci vediamo la prossima volta, yeah!